salve a tutte e tutti amici miei qui ancora una volta il vostro Senten Chan e vi voglio fare un uh, tutorial uh, perché ultimamente ho avuto dei problemi con il mio tablet economico mi scuso per non aver fatto altri video avevo tanti argomenti ma ho avuto un forte mal di tosse cioè sia ho avuto un forte mal di gola prodotto dalla forte tosse che ho avuto quindi un forte mal di tosse però adesso bando le ciance e iniziamo questo tutorial in 3 2 1 bene allora vi dicevo già ho fatto due tutorial su questo tablet su questo benedetto tablet si tratta dell'incredibile tablet Eurocase, che qua vedete. Eutb 710MDQ. Adesso passiamo ad accendere. Si vede il robottino Eurocase. veramente è un problema che ho avuto da giorni all'inizio appariva come tenue <coughs> nel senso che poi il tablet si recuperava magari riaccendendolo l'animazione ed ecco qua già si capisce d'entrata il problema che verrà, me l'ha iniziato a fare in forma soft però è diventato sempre più pesante il gioco. Dicevo, poi il gioco si è sempre più fatto arduo. Allora sblocchiamo lo schermo e ci attende il nostro messaggio. Unfortunately com.android.sistemui Has stopped e ci chiede l'ok ok di accettarlo, noi gli diamo l'ok ok. e in pratica <coughs> eh, è come niente, allora è molto difficile fare qualcosa con un tablet che fa questo. Anche perché non riesco, non avendo i tasti dell'audio, a passare a configurazione d'emergenza. <coughs> allora, devo cercare eh, in una frazione di secondo di entrare in configurazione, che è molto difficile, soprattutto quando si filma. Però, c'hai un decimo di secondo io riesco a entrare in configurazione se uso magari le due mani poi in configurazione le ho provate di tutte a volte basta spegnerlo riaccenderlo e funziona una caratteristica è che a volte eh, riesce a filmare con audio incluso stando così poi però come riscatare i dati che si filmano nella memoria interna è un'altra cosa però a volte quando vai in applicazioni e funziona così male che si sospende c'è l'icono del microfono a volte invece quando si accende che funziona non c'è l'icono del microfono quindi deve essere stata un'applicazione che Io ho tolto perché non ho usato più che aveva accesso al microfono, e che quando si è elevata, ha creato dei problemi con il registro del microfono. Non so perché a volte c'è il microfono e a volte no, <coughs> però io non so se questo eh, android system Movie has stopped si è fermato per colpa. Di questo tablet che è super economico o per colpa del sistema android che si è corrotto nel sistema operativo che c'è il 4.2.2 il Jelly ben oppure per colpa di un'applicazione <coughs> premetto che io ho sempre soltanto scaricato le applicazioni sul tablet dalla google google play mai da terze parti però come tutti sanno ci sono delle eh, applicazioni anche nella google play che in pratica hanno un'origine che non è eh, chiara quindi di non accettare il eh, di non mettere l'opzione accettare programmi di origine sconosciuta perché forse l'errore mio è stato quello. Magari lo stesso, sprecher o lo stesso eh, Instagram sono per Android programmi di origine sconosciuta. Non si sa, però, la Google Play non ti, non ti dà garanzie dei programmi che ha delle applicazioni dicono di avere un milione e mezzo di programmi però magari anche quelli più importanti della propria google hanno origini sconosciute poi sono molto preoccupato perché mia madre per natale mi vuole regalare un cellulare per farmi contento io sono molto contento di questo ma dato che si mi deteriorato se mi si è deteriorato il tablet sfortunately come punto android punto sistemugli has stopped è un errore del sistema io sono preoccupato che mi compri il nuovo cellulare e succedano queste cose poi anche con le attualizzazioni che non vanno a porto io sono molto preoccupato. Certo, il cellulare che ho in mente, visto che costano troppo gli ultimi, è un Note 2, però lo vendono nuovo e nell'astuccio. Allora, eh, se ti piace un modello di cellulare, ritorna indietro nella linea del tempo e risparmi perché io il Note 5 non me lo posso comprare. Anzi, dirò di più. Non mi posso comprare il note 4 anzi neanche il note 3 mi potrei comprare allora ci sono dei cellulari nuovi non so se li hanno fabbricati adesso che cosa come il samsung galaxy note 2 che per me va sempre bene perché il mio ultimo cellulare a parte quello con cui mi filmo, che è il cellulare che mi ho regalato a mia madre Pinocchio Ascia 302, che però non va bene per avere eh, applicazioni e programmi. È questo, il vecchio caro vecchio Galate Samsung Galaxy Jung 53 60. E non so se vendrà in camera entrando in configurazione dati del telefono che ci ha installato android 2.3.6 io ho cercato eh, in programmi qua system ui e non l'ho trovato quindi Deve essere una configurazione, un programma system UI che va da non so se Android <coughs> Ice cream o da Android Jelly Bean in avanti. Quindi il mio telefono non mi ha mai fatto apparire nello schermo un messaggio del tipo eh, Android system UI has stopped Had stopped, non si è mai fermato? Eh, è rimasto nero e con il messaggino che blocca il telefono come mi succede al tablet. Mai visto questo messaggio nel mio cellulare? Sfortunatamente l'applicazione eh, come Android System UI si è fermata. Mai in tutti questi anni che l'ho avuto dal 2013 gennaio 2013 bebe me l'ha comprato a febbraio per il compleanno di gennaio adesso che sono passati più di due anni il prossimo febbraio saranno tre anni mai avuto nessun problema con applicazioni che si fermano mai <coughs> questo cellulare è meglio del tablet Ho fatto un tutorial su questo bellissimo cellulare l'unico difetto non dico lo schermo o la risoluzione dello schermo ma la risoluzione delle, della camera perché se fosse dei 5 megapixel sarebbe meglio e poi che filmasse non in 320 x 280 ma che filmasse almeno in 640 x 480 o in full hd e poi la memoria interna che è molto piccola piccola piccola, così però è molto bello molto bello come cellulare perché ti dico: dicono ma mai piantato in asso non ha mai avuto problemi non si è mai fermato soltanto che poi le applicazioni non gli entrano più dentro perché se avesse 2 gigabit di memoria sarebbe eh, orrendamente spaventoso sarebbe meglio di molti cellulari di alta gamma allora io sono spaventato. Io sono spaventato. Mia madre finalmente mi compra un nuovo cellulare per Natale 2015. E io ho letto in internet anche in wikipedia che il Galaxy che il samsung galaxy note 2 già c'è molte attualizzazioni quindi come minimo si attualizzerà a kit Kat di cui tutti parlano bene un gran bene ma si potrebbe attualizzare all'olipop e io ho sentito che proprio questo errore di sistema e altri uguali Tipo un come Android Sistemi ha stopped, it, <coughs> si relazionano molto con l'update a Lilipop o Lollipop. Quindi ci manca solo che mia madre mi compra questo nuovo cellulare che per contingenze economiche dovrà essere il note 2 non il note 5, che ci costa lo stesso un grande sforzo. Avere il note 2. Che nel negozio dicono che è nuovo. E poi si attualizza da solo allora e si fotte il sistema operativo quindi non so se attualizzarlo e poi un'altra cosa che non so se come il tablet per colpa di questo sistema operativo jelly bean che già dovrebbe venire dentro il note 2 <coughs> mi apparirà il messaggio android sistemi eccetera comunque una cosa l'ho capita Qua sono entrato in configurazione, applicazioni, e come potete vedere anche dal mio cellulare che non mi ha mai dato problemi: sistemi e queste cose qua. C'è una opzione che dice: origini sconosciute. Permitire permettere, permettere la installazione delle applicazioni che non siano del market. E io ho disattivato questa opzione <coughs> perché ho scoperto leggendo in internet che molti programmi e applicazioni del market sono di origini sconosciute contrariamente a quello che si potrebbe pensare o che non hanno i certificati di garanzia in regola o attualizzati e poi anche ehm, se possibile perché possono entrare virus dai computer che c'è il depuratore di usb no se c'è l'opzione eh, di per esempio eh, di, di togliere depurazione di usb che serve solo per, per i programmatori se non mi sbaglio modo di depurazione al connettere il dispositivo per usb e quindi eh, di togliere la depurazione di usb che viene in difetto e di togliere il, il permesso ai programmi di funzionare di origini sconosciute forse se avessi fatto così perché queste cose queste opzioni vengono in difetto attivati avrei salvato il tablet forse è stato per quello che quando si è si è un'applicazione di origini sconosciute ha funzionato male e ha tolto l'archivio del microfono che poi fa partire eh, l'android eh, eh, quelle schifezze lì insomma quindi vi consiglio di togliere disattivare la funzione origini sconosciute per le applicazioni e ehm, E per quanto riguarda lo sviluppo di togliere depurazione io forse avrei salvato il tablet sul tablet ho fatto due video e l'euro case lo li potrete trovare nei miei tutorial il tablet che è venuto già difettoso la porcheria l'ho portato più di quattro volte al servizio tecnico eh, della della garanzia di fabbrica e poi l'ho portato quattro volte al servizio tecnico eh, della garanzia stessa che se non mi sbaglio c'è ancora garanzia fino a dicembre però mi sono stancato di andare all'assistenza tecnica probabilmente quello che gli farebbero è cambiare la room e mettere una room della Eurocase, forse se conosco qualcuno ci fatto ciò mettere invece una room eh, bruciata, come dicono, no, già notic, room, qualcosa così, non so se per la eurocase, e per questa configurazione <coughs> ci saranno room già o come si chiamano, però, non comprate cose economiche è meglio comprare un cellulare di alta gamma invece che il note 5 il note 2 piuttosto che comprare un tablet che per quante qualità tecnica e tecniche sia e di una marca eh, veramente eh, una bufala come l'euro case è meglio avere un modello eh, vecchio eh, come però nuovo come il note 2 della samsung prendere un tablet sia uscito anni fa però nuovo della euro case eh... no per le loro case non prendete nulla mi sono sbagliato poi non mi va di correggere il video vi dicevo meglio prendere un prodotto tecnologico cellulare o tablet io il tablet non li compro più preferisco il cellulare mi sono bruciato una volta col tablet però meglio prendere un cellulare uscito due o tre anni fa <coughs> di gamma alta della samsung piuttosto che prendere un tablet della Eurocase che può avere una eh, promettere prestazioni mediane poi essere una chiavica io questo non lo porto più a riparazione perché mi costava di più andare con la macchina al centro pagare il parcheggio e tutto e poi l'assistenza gratuita ma intanto ci sono andato otto volte garanzia del prodotto e garanzia stessa e non mi conviene più, forse gli farò mettere una rum bruciata, forse lo intenterò io. La tanto non si può più. Il problema è che non, una volta si accendeva e una volta rimane bloccato, ma adesso rimane sempre bloccato. Allora come gli posso mettere la rum? Non gliela posso mettere. Magari un tecnico, sì, io non capisco. Ecco, quindi se qualcuno vuole, mi consigli. Il, il Android System UI appare ormai sempre, anche quando lo rinizio, anche quando. Entro in ricoveri e scelgo tutte le opzioni di ricoveri. Si può cambiare la room o è già da buttare il tablet? Bene, questo è stato il mio tutorial di oggi. Lo vado subito a caricare e non parlo più. <ride> Primo perché mi sta venire la tosse. Secondo perché poi il video si fa troppo pesante. Allora mi scuso con voi di non aver caricato molti video ultimamente, ma sono stato male con la tosse. Però per farmi perdonare ho fatto questo di video. Quindi vi saluto a tutte e tutti arrivederci e grazie di seguirmi ciao e questo è stato il mio tutorial del mese chissà poi se ne farò un altro probabilmente quando riuscirò a farmi regalare il samsung galaxy note 2 per natale ciao